Ciao, ah, questa mattina avevo l'esigenza di ehm, trasportare l'informazione contenuta all'interno di un eh, vettore eh, poligonale verso un altro eh, vettore poligonale composto da, vettori, da poligoni più piccoli, più o meno contenuti eh, all'interno di, di questo vettore. Quindi in classica dove effettuare il tipico eh, spatial join. Ora in questo video vi faccio vedere come è possibile effettuare questa operazione con un semplice eh, script in, in SQL eh, attivato all'interno di PostGIS. I due layer che andremo a utilizzare sono eh, questi, questo grigliato creato all'interno di eh, QGIS eh, LTR, la versione ormai da poco eh, pubblicata, la 3.0. 4. e eh, un altro vettore di eh, poligoni più piccoli eh, esagonali creato sempre eh, attraverso QGIS eh, con la funzione praticamente di eh, create eh, grid quindi in maniera molto automatica e molto semplice da, da attivare non te la farò vedere perché è davvero, è davvero banale e utilizzeremo questi due eh, vettori per effettuare un semplice, eh, un semplice test allora, quello che voglio ottenere io è che, al termine di questo test, venga generato praticamente un nuovo uh, vettore di tipo poligonale che, oltre a queste due informazioni, contenga anche l'informazione relativa all'area di ogni singolo uh, esagono e anche l'informazione relativa alla tipologia che è presente all'interno del uh, vettore di uh, poligoni uh, quadrati. Quindi, passiamo subito in uh, Postgis. Eccoci in uh, Postgis, o meglio Postgres Postgis. Ho mh, creato eh, già un, uh, un database in cui ho importato i due grigliati che mi interessano. Andiamo subito ad attivare la uh, console per inserire il nostro script. Lo script che andremo a inserire sarà praticamente questo qui ora te lo spiego con calma allora cosa dice praticamente questo, questo script? è davvero il classico uh, script per lo spazio join allora, posto che da uh, griglia quadrata cioè quella che abbiamo visto uh, in precedenza uh, che va a definire a ah, e griglia esagonale che vado a definire B, mi devi definire l'intersezione, o meglio il, il eh, ST-Contents va a definire eh, quello che viene contenuto in un poligono rispetto eh, a un altro, in pratica mi vai a definire eh, questa, appunto, questo contenimento del ST-Point on Surface, praticamente il centroide contenuto realmente all'interno di un poligono. Ora vi spiego uh, più, uh, in maniera più uh, dettagliata. Allora, come puoi vedere, io qui ho questa uh, griglia esagonale in cui ho uh, una serie di uh, non solo semplici esagoni, ma anche delle figure un po' uh, strane, mi sono divertito a creare unendo un po' di, di esagoni. Ora il centroide, cioè diciamo, il punto eh, di, di equilibrio, va il centro di massa, per definirlo, di un, di un esagono, ovviamente capiterà al suo centro. Il centroide di questa U rovescia è probabile che capiti all'esterno del, del centro, quindi questo è un poligono convesso, come un poligono convesso anche questo, questo, questo e questo qui. Ciò significa che nel momento in cui io vado a definire, siccome voglio utilizzare questi centroidi per andare a capire quanti di questi centroidi cadono, quali di questi centroidi ricadono all'interno di ognuno di questi eh, quadrati, nel momento in cui, eh, in maniera erronea, uno, uno di questi centroidi cade all'esterno della eh, figura da cui è stato generato, può essere quindi questo centroide erroneamente conteggiato e quindi può essere erroneamente associato un valore piuttosto che quello corretto. Dunque io con questa eh, funzione che eh, mi è stata eh, indicata eh, sulla lista eh, Gifos da eh, una serie di persone molto competenti come gli utenti di Greco, Marco, Ivano e eh, Alessandro Furieri, appunto utilizzando eh, questa, eh, questa funzione. Posso forzare la generazione di un centroide che ricada realmente all'interno del, uh, della figura che l'ha generato o quantomeno sul, sul bordo. Quindi, tornando a noi, io praticamente in questo modo vado a dire che i centroidi uh, della griglia esagonale devono uh, ricadere uh, non solo all'interno della figura stessa che li ha generati ma grazie a, alla funzione city constant devono poi prendere un'informazione dal quadrato eh, in cui eh, ricadono, quindi dal quadrato che appartiene appunto a griglia quadrata. E qual è l'informazione che mi serve? E tipologia. E lo vado appunto a specificare qua. Quindi dico in questa, in questa parte qui di select che mi serve feed geometry evento di griglia esagonale quindi questo B che c'è qui, griglia esagonale, e il feed, quindi l'ID, eh, di, D, eh, di eh, griglia quadrata insieme con quell'altro dato che mi interessava, che era tipologia. Poi vai ad aggiungere a questa selezione che crei, anche un campo area, in cui mi vai a definire l'area di ogni singolo um, di ogni singolo eh, esagono o comunque figura eh, esagonale calcolata in, in ettari. Andiamo a vedere appunto il risultato di questa nostra elaborazione. Come vedi la query è molto molto eh, veloce, ora questo è solo tabellare, andiamo a creare una view, la chiamo spatial join, in modo da poterci richiamare, giusto, questo qui è un errore, la colonna feed è stata specificata più di una volta, io questa la chiamo feed q, sì, mi ricordo che è il DD della griglia quadrata, e questa ora la posso andare a caricare questa view che mi è stata innanzitutto generata Qua, posso andarmela a caricare all'interno di, di QGIS. Connect. Già mi ero connesso al db, spacial join. Ed ecco qui la mia eh, griglia esagonale in cui ora sono presenti anche i dati relativi alla, alla griglia quadrata. Andiamo a effettuare un confronto, ecco questa era la griglia esagonale di origine e questa è diciamo, la griglia esagonale risultato del nostro spatial join, utilizzando però quelli che sono i centroidi dei poligoni.